C'è bisogno di, di conoscere, c'è bisogno di, eh, di approfondire, non c'è un'adeguata conoscenza del fenomeno mafioso, se ne parla molto, ma praticamente se ne parla in modo superficiale, se ne parla per pochi eventi, per pochi fatti eh, più eclatanti, più famosi, c'è bisogno di conoscere fino in fondo, soprattutto adesso che il fenomeno non riguarda più soltanto alcune zone del nostro Paese, ma tutto il Paese e anche oltre al di fuori del nostro Paese. E quindi avere la possibilità di approfondire il tema, eh, di eh, conoscere anche qualcosa che si sta corre il rischio di dimenticare e leggerlo anche in modo piacevole, che non sia soltanto un, un elenco. Eh, ma comunque con la correttezza, con la precisione dei fatti e allo stesso tempo con il eh, piacere di leggere anche un libro credo che renda questo uno strumento assolutamente adatto ai approfondimenti a livello scolastico ma anche per la, una lettura di una, di una persona che voglia soltanto avere una migliore informazione sul, sulla storia e sul fenomeno delle mafie.